Benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale, quest'oggi siamo con Anna Maria D'Andrea e ci occupiamo di IMU. Buon pomeriggio Anna. Ciao Tommaso. Partiamo dunque eh, dall'IMU, una scadenza imminente e la prima domanda riguarda proprio questo, quali sono i termini dell'imposta municipale unica? Allora Tommaso, il primo appuntamento con l'Imu è il 16 giugno e come sappiamo, come succede eh, annualmente, l'Imu si paga in due rate. Eh, la rata dovuta a giugno è l'acconto, eh, acconto per il cui calcolo ricordiamo è possibile per i contribuenti utilizzare le aliquote eh, dello scorso anno deliberate dal comune perché in molti casi eh, non sono ancora state aggiornate. Il secondo appuntamento è invece fissato a dicembre, sempre il 16 dicembre e in questo caso qui bisognerà eh, far riferimento al nuovo regolamento adottato dal proprio comune. Su questo aspetto qui è importante evidenziare che in caso di variazione delle aliquote oppure delle agevolazioni riconosciute a livello locale il 16 giugno insieme al saldo si versa anche il conguaglio ossia l'importo sostanzialmente che non è stato pagato correttamente già nel mese di giugno. E Ricordiamo in ogni caso che chi vuole a giugno può comunque pagare l'intero importo dovuto ed eventualmente poi procedere con il conguaglio a dicembre. Benissimo, dopo aver visto quelle che poi sono le due principali scadenze relative all'IMU andiamo un po' più nel dettaglio sui soggetti obbligati, chi è che deve pagare questa imposta? Uh, beh In questo caso bisogna parlare di quello che viene definito come il presupposto dell'IMU, ossia la condizione che fa scattare l'obbligo di versamento. Uh, sono tenuti quindi a pagare l'IMU i possessori di fabbricati esclusa l'abitazione principale, su questo concetto torneremo poi dopo, i possessori di aree fabbricabili o terreni agricoli. E dicevamo una questione dell'abitazione principale, che cos'è l'abitazione principale? Perché quando si parla di esenzione IMU di solito si parla di prima casa, Beh, bisogna chiarire che eh, l'abitazione principale non è la prima casa nel senso dell'unica dell abitazione o prima abitazione posseduta dal soggetto passivo IMU, ma è l'immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Quindi bisogna considerare queste due condizioni. Mm, su questo aspetto qua facciamo inoltre presente un'importante novità che è prevista per quest'anno che riguarda i coniugi. Uh, fino allo scorso anno infatti i coniugi uh, con uh, residenze separate potevano beneficiare dell'esenzione IMU su un immobile a scelta anche in caso appunto non uh, vivessero nello stesso immobile e non avessero la stessa residenza. Uh, da quest'anno la stessa agevolazione si applica anche ai coniugi che risiedono in immobili diversi, in comuni diversi e questa è una novità della legge di bilancio che eh, diciamo ha un suo peso ecco, anche a livello di impatto poi giuridico perché sono state avviate molte cause, molti contenziosi proprio su questa questione. Quindi al ridosso di questa scadenza abbiamo visto eh, chi sono i contribuenti chiamati a pagare, abbiamo visto quali sono le eh, novità principali che sono state portate poi eh, dalla legge di bilancio e eh, un ultimo aspetto che può interessarci è quello che invece riguarda eventuali esenzioni o agevolazioni. Quali sono eh, a livello, eh, in estrema sintesi, le principali agevolazioni relative all'IMU? Allora la principale è quella sull'abitazione eh, principale o prima casa per semplificare. Poi è esente IMU la casa familiare assegnata al genitore affidatario, così come non si paga l'IMU su un immobile di proprietà di forze armate, di polizia o vigile del fuoco a patto che non sia dato in affitto. Poi sulle esenzioni bisogna comunque fare riferimento al regolamento locale perché in alcuni casi un'ulteriore agevolazione può essere prevista per gli anziani o i disabili che non vivono nella propria abitazione perché sono ricoverati in strutture di cura a lungo termine e hanno spostato lì la propria residenza e questa è un'ipotesi di assimilazione eh, diciamo ad abitazione principale un'ulteriore agevolazione è prevista inoltre per i pensionati esteri che beneficiano di una riduzione dell'Imu e un'altra importante agevolazione è prevista per eh, i contratti di comodato d'uso tra genitori e figli in questo caso infatti la base imponibile per il calcolo dell'Imu è ridotta alla metà poi vabbè ci sono... Molte diciamo, condizioni e requisiti da rispettare, però eh, rimanderei gli ascoltatori ai nostri articoli per approfondire. Grazie quindi per questo elenco sintetico dei contribuenti che sono agevolati. Ovviamente invitiamo anche a consultare le pagine legate ai propri comuni per avere poi indicazioni sia sul calcolo sia sulle eventuali eh, esenzioni. Grazie a tutti coloro che eh, continuano a seguirci tra, tramite il canale YouTube e eh, su Informazione Fiscale. Per questo approfondimento è tutto e eh, al prossimo appuntamento. Arrivederci!